Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix ma e Marco007 e eh, siamo tornati su MSS Allora vai su due giocatori okay. Tu non clicchi mai Ma non è Donkey Kong Donkey Kong allora Ah si sì, è vero uh. Allora vai Player Game Vabbè. no, no perché non va? Two players. Ma ah. perché players ah, perchè hai messo un giocatore? non l'ho fatto apposta ok? allora veramente si fa in, me in meno tempo vabbè, leggi i dettagli no? No. Donkey Kong non è stato solo il debutto dell'OMI dell'omonimo l'omonimo scimmiotore protagonista ma anche il primo passo della lunga carriera di Mario quando ancora non era noto con il nome di quando Già, ancora è. era noto con il nome di jumpman una vera pietra militare miliare Dunque, non che il caposaldo <ride> del genere platform, militare ancora tanto amato oggi. Questa versione per NES fu uno dei titoli di lancio della console e si distinse come una delle conversioni più fedeli alla che Salva Paoli, fanciulla, rapita da Anke Kong, affrontando ostacoli sempre più difficili. E fai cadere il molesto scimmiotone dal suo piedistallo. <ride> molesto. Aia. Ah, yeah. Allora, allora two players. Ok, E eh, via. Veramente noi faremo una versione two players. Ok, comunque Prego quella tutti non è Paulino. la stessa cosa. È Paulino. No, non è Paulino quello. È al Paolino. paese Al paese mio, quello non è Paulino. Al ah, paese tuo, ma Paulino vive a New Donk City. Ed è il Salta, salta! Ec, sei morto Co Mario, Mario quando tocca una parete non c'è cioè, cade di un metro e si sfraccia una perché? e boh Jump in un imbecille Jump in un cavolo ah è vero non posso usare le scarpe Saltare, ma non Prova posso a saltare la scala, provo a saltare. vedi che non posso saltare. Ma perché? Non stavo nella scala. provato a saltare ma non ci sono riuscito. Saltare sì, Comunque qua non esisteva lui. Perché ti vuoi suicidare? Qua non esisteva Luigi. Scusa, non si può saltare di lato. No! Ora oh, hai zero vite, sei morto. Game over, player no. Credo. Credo. Che cacchio ho fatto a finirlo io questo? Comunque è più difficile di qualche sembra. e eh, appunto! Posso saltare. Questa cosa. Cosa 3? <ride> sì, si è buggato. Ti ricordo che ho un gioco per Fness e non l'hanno modificato, quindi... Z... Modificato addosso No. Per Che poi non è che ci vuole chissà che quando va a saltare dei barili. Quindi... Ma che poi salta... È stato proprio preciso nella misura dei vari. Ah, quindi, quindi già più meno un corno adesso. <ride> ah, ah ma dai! Tu volevi prendere il martelletto. Cioè, quindi io li può pure buttare di in, diritto. In giù. Li può pure buttare in giù. Io pensavo se io li potesse buttare solo in avanti a sé. Comunque eh, Comunque si sì, ho quasi vinto! Hai quasi vinto però! No! Se muori mo... Come? Perché non andava su! Game over! Si blocca all'inizio della scala. Resetta. <sussurra> <O> comunque il <sussurra> game B... È la stessa cosa ma un po' più difficile. Che cioè, poi il medijab... Non medijab... E' vero, è stato creato in Giappone No, per farvi capire che esiste anche Made in Japan non soltanto Made in China C'è anche Made in Italy, Made in... No! Perché? sulle matite c'è scritto Made in Germany Cioè tedesche in italiano Poi io voglio capire il senso di quelle scale mezze Di quelle mezze scale, che serve? Quale ne possono essere i suoi nemici, vedi? Cosa? ma ah. se quello si muove avanti e indietro avanti e indietro come lo salto io? sono i nemici che possono usare tu non è così usare hai cioè, appena provato appena sei salito cioè appena sei passato hai provato a salire sulla scala scusa ma di lato non si può salire che senso? No, cioè senza usare le scale ma, ma no. non si può salire scusa io ho visto un sacco di animazioni qui, cui si saliva di lato pure vabbè animazioni sì, animazioni su YouTube In che senso? Animazioni, sai che In che senso? Non so che cosa è un'animazione Nel senso che persone disegnano Mario che salta che salta così Ho visto delle animazioni in cui c'erano alcuni giochi classici Che tipo venivano parodizzati E si poteva salire di lato Un barile è appena sparito Non è vero Sì Ma cosa? L'annunciato in diagonale! lo sapevo solo a me è queste cose, a te non è mai successo Detection for you poi è proprio grasso Mario ma lo sai che questo gioco lo dobbiamo finire? a questo passo non ce la faremo mai Io! Uh, qualcuno sa spiegarmi che cosa ho appena fatto e ho avuto fortuna, ecco cosa hai fatto. E' lui. Hello. Attention for you, Donkey Kong. Ma è intanto il prossimo livello. Appena tocchi il, il pavimento, muori. Cosa? Cos'è sta roba? Cos'è sta? So? Ah, tipo le ciliegie di pacco! Ma che diavolo è sta roba? Cosa? Quello che lancia. Trampolini. Wowie, ok, non caso. sbagliare nel terzo livello Perché? È l'ultimo livello e se muori, muori Comunque, uh, devi toccare quei così gialli a terra Ti ho detto, devi toccare quei così gialli a terra, vedi? Ah, e muori se li ritocchi di nuovo Cosa ti ho appena detto? No, non lo so, ma... No. Ecco, muovi muover per tutti Dobbiamo rifare il taglio Ok, siamo arrivati all'ultimo livello e per fare prima abbiamo deciso di che lo, lo faccio solo io. Sì. No, no. Che sto facendo? Tocca tutti i cosiddetti. Ah, sì, sì. Muoviti, scemo. Ssh, non Ssh, mi dare ordine, signora. Sono maschi. Ok. <ride> uh, no, non è niente. <ride> ok, ora per precauzione. Cosa percauzione... sono io? <ride> Perché? Lui, lui salva per... Io sto salvando ogni ogni volta che, che mi sento insicuro. Che così. poi alla fine del gioco No! Perché? Si, si, sì. sì, ma... Monello! Monello! Quanto è stupida questa cosa! Vabbè, uh, alla fine del gioco, visto che tu togli tutti quei così gialli, no, no, no. Uh, tutte le piattaforme cadono, però anche, anche se eh, togli solo due così gialli, cadevano. E poi si riformano a caso. Yeah, quella falsa Paolina e Mario con un costume molto non uh, ufficiale. What? Perché mostrò? Ah no. si sì, ricomincia tutto. Eh va bene, niente, quindi questo era Donkey Kong. Noi ci abbiamo messo tipo mezz'ora, però voi vedrete che ne sono 5-10 minuti al massimo. eh va bene, niente, ci vediamo alla prossima parte. Alla prossima. Ciao.